Allora, iniziamo con, sì, iniziamo con eh, informazioni di tipo pratico, allora io mi aspettavo per oggi che aveste fatto quel minimo censimento per capire se c'erano dei problemi con la frequenza delle prima e seconda squadra, no, ricordate che ieri avevamo parlato, qualcuno ha lato dei problemi e ho chiesto, cerchiamo di capire quanti sono, no? quindi... Sicuramente l'avete fatto, ma eh, se no, se no eh, sarebbe buono, anche, perché altrimenti non ci vediamo più praticamente fino a lunedì prossimo, quindi bisogna deciderlo eh, e devo avere le informazioni oggi per poterlo fare, ok? Quindi cortesemente o oh, adesso o nell'intervallo cercate di farmi capire no? se esiste un problema o no. Un altro problema che invece certamente esiste è quello della... Nel fatto che alcuni, barra molti, barra diversi, non so che aggettivo utilizzare, di voi, non hanno svolto nel semestre precedente il corso di programmazione oggetti. E questo è oggettivamente un problema, perché qui, in questo corso qua si pensava proprio di partire e andare avanti. Allora, adesso magari più avanti con calma mi fate capire meglio che cosa... Che cosa nel vostro piano di studi vi ha obbligato a fare una cosa di questo genere, in modo che si possa vedere se si riesce a sanare o affrontare la cosa per il futuro, modificando eventualmente, non so, devo parlare con il professor Avazzi per capire, no, di costruire un piano di studi che non abbia criticità di questo genere, no? perché poi alla fine rimanete danneggiati voi. Quindi ve lo spiegate poi con più calma, non adesso che dobbiamo partire. Adesso però c'è la questione pratica di che cosa fare per chi si è trovato in questa situazione. Eh, allora, eh, recuperare i contenuti di un corso di otto crediti in una settimana o due sicuramente non è agevole né semplice, però non è neanche impossibile, magari non una settimana o due, ma nelle prime settimane, Se qualcuno mi ha già chiesto, ha detto ma se io dovessi provare a studiare quel tanto che serve di java per riuscire a capirci qualche cosa di questo corso, come posso fare, no? cosa mi consigli di fare. Allora io ho aggiunto stamattina una sezione FAQ, eh, scritto FAQ, eh, sul sito del corso con domande frequenti e chiaramente questa è una domanda frequente, cosa posso fare se non ho fatto programmazione oggetti? Allora, eh, le cose che potete fare sono due. Entrambe, cioè non in alternativa. La prima è, eh, ho parlato stamattina con Lamberti, ha detto che ha già ricevuto parecchie, che è il docente di programmazione oggetti, parecchie richieste da alcuni di voi eh, di poter essere abilitati sul portale per vedere le sue video lezioni. Lui ha detto che non è nessun problema, vi abilita tutti, no? se, se, se vi serve se lo richiedete. Eh, quindi questo è un primo punto, in modo da avere un pacchetto di lezioni che chiaramente è lungo 80 ore, meno le gestazioni, quindi sono una sessantina di ore, quindi è un bel pacco, paccone, no? però i, i contenuti sono quelli e non sono, spesso non sono neppure più di tanto accelerabili, nel senso che c'è effettivamente tanto materiale. L'altra cosa a supporto in parallelo, in alternativa, è, eh, io vi potrei suggerire questo testo che a me piace parecchio, che è molto diretto e anche tutto sommato essenziale su java, no, è uno di quelli che come vi ho spiegato a 5 dollari di portata a casa l'ebook originale ehm, e per lo stile di scrittura diciamo così si fa digerire abbastanza rapidamente abbastanza facilmente, secondo me, adesso non so esattamente quale testo venisse usato nel corso precedente, eh, però questo sicuramente ha un approccio più diretto, forse più, eh, più, più rapido. Forse. Parte dal presupposto, già che voi sappiate cosa vuol dire programmare, quindi eh, diciamo così, informazioni che vi arrivano dal primo anno giù di lì. Ecco, io quello che ho fatto sul sito è di indicare i capitoli che non ci interessano, No? Eh, la prima metà del libro serve tutta perché essenzialmente racconta la programmazione oggetti, cos'è una classe, cos'è un oggetto, cos'è un riferimento, cos'è un metodo, cos'è una chiamata, cos'è l'ereditarietà, queste cose qua, e senza le quali non riusciamo proprio a capirci, no? eh, e dopodiché ci sono alcuni capitoli che raccontano, ad esempio la parte di swing, la parte sulla chiamata di metodi remoti, eccetera, che non ci interessano e, e lo indicate qua. No? Quindi sono 20 capitoli, non è un libro terminato, sono solo 720 pagine no, vabbè, poi ci sono appendici, tanti disegni, eccetera, eh, è così, eh. Eh, vedete voi, ecco. questo credo che sia un percorso possibile, sicuramente impegnativo per chi vuole cercare di rientrare su questa cosa, altri mi hanno scritto via mail, ma io quasi stavo pensando di lasciar perdere quest'anno concentrarmi sul corso di io e fare questo l'anno prossimo, decidetelo voi, io non è che posso scegliere al posto vostro. Non lo ritengo impossibile, eh, anche perché spesso poi, dovendoci concentrare sul livello applicativo, sia per quanto riguarda l'interfaccia grafica, sia per quanto riguarda l'accesso alle basi dati, la programmazione che faremo è molto schematica, con no? sempre le stesse cose, sempre gli stessi modi, per cui uno, anche se non è bello però dirlo, ma uno se non ha proprio compreso che cosa sta facendo fino in fondo, per certe parti se la cava, per quella algoritmica è un po' meno, molto meno, cioè quando si parla di strutture dati, si parla di, di, di collection, di... però eh, vabbè, sono, sono alcune parti che richiedono qualche approfondimento in più. Valutate voi, se avete bisogno di aiuto, suggerimenti o altro, provate a, a chiedermi e, e vediamo cosa riusciamo a fare. Ok ignorando che questo problema esista, andiamo avanti eh, entrando no, nel primo argomento che è quello della programmazione grafica, dicevamo eh, riprendo solamente due cosette di quelle che abbiamo visto ieri per poi passare alla presentazione successiva che è già quella più operativa no? eh, ieri già abbiamo visto un paio di di, di, di flash fatemi riprendere con un pochino più di calma noi lavoriamo dicevamo sulla libreria javafx 2 versione 2 adesso ce l'ha se non sbaglio 2.2.7 se, se non ricordo mai un'ora fa ho controllato dovrebbe essere quel numero lì ma eh, e il motivo se vogliamo la conferma no? che la Oracle sta cercando di spingere proprio su questo tipo di libreria seppur al momento attuale rischia di essere incompleta per certi tipi di applicazioni, soprattutto quelle più diciamo, in ambito enterprise è che l'ha inclusa direttamente dentro la JDK, quindi non fatevi confondere, ci sono ancora dei link in giro che dicono scaricati la libreria java eh, no, non servono più, nel senso che serviva quando c'era la versione java 6 ciò con cui lavoriamo noi e lo dico qua, poi in laboratorio avrete istruzioni anche più diciamo così, dettagliate per l'installazione di ciò che serve, però la cosa essenziale è che ci serve l'ultima versione della JDK, del Java Development Kit, della Oracle, versione 7. Ok? All'interno di questa è già compresa la JavaFX, tutto ciò che ci serve per sviluppare anche in JavaFX. Le paroline della prima riga sono tutte importanti, è importante 7 e non 6, è importante Oracle, perché nella versione open source della virtual machine Java e del JDK, che è la cosiddetta open JDK, quella che vi trovate normalmente installata su tutte le distribuzioni Linux, per capirci, non c'è, è una JDK completa versione 7, ma non c'è la parte JavaFX, perché stanno ancora eh, eh, lavorando per fare il porting non esiste una versione open source per il momento della libreria JavaFX perché ci sono delle porzioni che non sono open source e quindi le stanno reimplementando. Quindi, se vi trovate su una macchina Linux, adesso non so bene il Mac come si è messo, eh, ricordatevi che dovete scaricare e configurare la virtual machine Java della Oracle. Dovete andare a scaricare dal sito della Oracle e installarla. A parte, non è complicato, basta installarla, ma non, non funziona con la libreria base. Ma problemi pratici, ma che poi possono essere bloccanti. Dopodiché, ma lo, vediamo, lo vedremo oggi più avanti, un, paio di, un plugin di Eclipse, vabbè chiaramente useremo Eclipse per fare sviluppo, c'è un plugin che si chiama Eclipse, non saprei come pronunciarlo, Eclipse FX diciamo, che si installa dal marketplace, quindi da, eh, dal, dal menu di Eclipse, scegliete help, se non sbaglio, eh, Eclipse Marketplace, eh, cercate questo Eclipse FX che vi aggiunge un paio di comandi che useremo e troviamo utili per creare progetti nuovi essenzialmente, non è che facciamo granché e poi un tool della, eh, della Oracle stessa che si chiama JavaFX Scene Builder che useremo tantissimo che ci servirà per disegnare le interfacce grafiche graficamente eh, oggi lo vediamo, i link sono sul sito non ve li, non ve li detto a memoria ok, allora i concetti di base quali sono, che poi riprendiamo meglio il concetto di base è che è un'applicazione grafica in JavaFX ha una serie, una struttura, diciamo così, che parte da un oggetto no, che rappresenta una finestra del nostro sistema operativo e poi si specializza via via includendo i componenti grafici stessi, i cosiddetti widget. Cioè noi ci immaginiamo di avere una bella finestra sul nostro computer e dentro questa finestra ci sono delle cose. Ci sono delle cose che sono dei titoli, delle etichette, delle immagini, dei bottoni, delle caselle di testo e tutto quello che vedete. Eh? Degli sfondi, eccetera. Allora, come si costruisce questo nel modello JavaFX? Allora, ogni applicazione JavaFX ha, inizia nello stesso modo, nel senso che c'è un oggetto che si chiama stage, eh? che sarebbe il palcoscenico, tradotto così c'è un po' una metafora teatrale dietro questi nomi, il palcoscenico su cui va in onda lo spettacolo. Di fatto altro non è che la rappresentazione in Java della finestra del sistema operativo, che sia una finestra Windows, che sia un sistema macOS, sono fatte diverse come oggetti, ma in JavaFX noi le vediamo tutte con un unico oggetto che si chiama Stage. La cosa diciamo, buona è che viene normalmente creato automaticamente, non ce ne dobbiamo preoccupare, ci viene già passato. Però tutta l'interfaccia grafica discende da quell'unico oggetto Stage che è concretizzato, è visibile, in una finestra vera sul desktop di qualcuno dentro questa finestra questo stage ci sono delle scene tendenzialmente per quello che faremo noi ci sarà una scena cioè la scena è ciò che viene visualizzato sullo stage in questo momento in teoria io ho un'applicazione immaginate, le, fatemi dire le pagine o le videate di un'applicazione c'è la una videata di login poi c'è la videata con i dati poi un'altra videata per inserire un dato nuovo eccetera Tutte queste, che ho chiamato volgarmente videate, sono eh, diversi stage, eh, scusate, diverse scene, che si alternano sullo stesso stage, perché la finestra è la stessa e il contenuto cambia. Eh? Il contenuto cambia vuol dire che non vado a mettere e togliere gli elementi, i bottoni, li preparo tutti, queste scene, e poi passo da una scena all'altra. Questo è un meccanismo che forse ne avremo bisogno più avanti, ma diciamo per la prima parte del corso ci servirà semplicemente avere un, un unico stage in onda sulla scena che ci viene passata. Quindi questi due livelli ci vengono abbastanza gratis, dovendone fare uno solo, non abbiamo nulla da fare in particolare. Poi il vero lavoro è riempire la scena di oggetti reali, visibili, che si chiamano nodi. Tutto JavaFX è basato su dei discendenti di una classe che si chiama node. E tutti i nodi sono e sole gli oggetti che possono far parte di una scena. Vedremo che questi nodi sono organizzati gerarchicamente, annidati uno dentro l'altro, ma di questo chiaramente è il lavoro che dobbiamo fare oggi, capire come sono organizzati. In particolare, l'ho già fatto vedere ieri questa, i nodi, tra i vari nodi possibili che posso mettere dentro uno stage, ci sono i controlli cosiddetti, i controlli di interfaccia utente, bottoni, etichette checkbox, progress bar, slider, tutti gli elementi a cui siamo abituati, che siamo, che, cioè, a cui ci siamo abituati eh, nell'usare qualunque tipo di programma. Eh, alcuni anche un pochino più evoluti, tipo i tab, no? eh, E vedete che questi controlli alcuni sono eh, puntuali, cioè una casella di testo. È lei, fine, non c'è altro, un bottone, è lui, non c'è altro. Altri invece sono strutturati, tipo un elenco di voci, allora c'è l'elenco e poi ci sono le voci, quindi in realtà stiamo già immaginando un nodo che rappresenta l'elenco e poi tanti nodi che rappresentano ciascuna delle voci. I tab, no? l'interfaccia tab, eh, ci sarà l'area che contiene i tab, ci saranno i singoli tab, il contenuto dei singoli tab e tutti questi sono nodi quindi dobbiamo un po' abituarci a, nel momento in cui vediamo o ci immaginiamo un'interfaccia utente a vedercela come albero gerarchico di nodi annidati uno dentro l'altro impariamo quali tipi di nodi ci sono e poi si potranno combinare in tutti i modi che ci fanno piacere combinare anche attraverso delle primitive di impaginazione che sono essenzialmente le stesse di swing adesso poi le vediamo più con calma nel, nel senso che i una delle caratteristiche di tutti i toolkit grafici moderni è quella di permettere il layout di tipo dinamico. Io potrei prendere, ma non si fa più, nessuno lo fa più, potrei prendere una finestra di dimensione 800x350 o pixel e dire che il bottone ok, per dire il bottone con questo ok, lo metto nella posizione, eh, che ne so, in basso a destra con 37 pixel di distanza dal bordo inferiore e 25 dal bordo destro potrei pensare a interfacce di questo genere, no? misurando i pixel. Allora, a questo punto non c'è bisogno di nessun meccanismo di layout complicato. Tutti gli oggetti fanno parte dello stesso foglio, semplicemente so esattamente, o predefinito esattamente, in quale coordinate metterli. Il problema è che questo approccio, oltre ad essere pallosissimo, eh, è anche pochissimo flessibile, nel senso che se uno ha uno schermo un po' più grande o un pochino più piccolo e eh, avrebbe anche piacere o voglia di ridimensionare la finestra, così non lo può fare. Ma se io voglio invece permettere all'utente di ridimensionare la finestra, nel momento in cui lui allarga la finestra tutti i miei calcoli fatti sui pixel si sballano. Dovrei avere il calcolo della posizione, delle coordinate in cui metto il bottone Rifatto dinamicamente, sulla base ad esempio della dimensione della finestra corrente. Allora, se io alzo la finestra non ha senso che il titolo si abbassi, no, il titolo deve rimanere sempre in alto, il footer deve rimanere sempre in basso, invece il contenuto centrale si può espandere, quindi quali parti si espandono, quali no, lo devo decidere io. Allora, i nodi di layout servono proprio a fare questo, sono dei contenitori invisibili, fatti di gomma, di molla, cose che si possono allargare oppure no, dentro cui posso mettere gli oggetti, un bottone ha una sua dimensione, quello lì la larghezza deve averla, non è che sia dimensionabile il bottone. Il le, I nodi di layout sì, con, con ciascuno delle regole diverse, allora io cosa faccio? Io creo un incasellamento, un annidamento di nodi di layout che di fatto descrivono alla libreria Java come fare a impaginare tutti i controlli che metterò sulla pagina. E quindi il calcolo delle coordinate se lo fa lui. Io gli do le regole, e le regole come gliele do? Attraverso i nodi di layout. Questo è il concetto di partenza, poi vedremo in pratica i principali nodi di layout e come si usano. Ecco, la terza tipologia di nodi, che sono sempre tutti nodi, e sto parlando di cose molto diverse, dal bottone, che si vede, si può toccare, a un elemento di layout che non fa altro che modificare le coordinate in cui si trovano gli altri controlli, a cose molto più complesse come i grafici. Sono tutti allo stesso livello, nel senso che la fatica per mettere su una pagina un bottone, la fatica per mettere su una pagina un diagramma torte è la stessa, una riga di codice. Qui ci troveremo molto bene, dopo quando dovremo visualizzare dei dati, anche mostrarli in forma grafica, perché costa veramente poco con questa libreria farla. Ecco, i nodi, questo è un piccolo sottoinsieme dei tipi di nodi, adesso è illeggibile ovviamente, eh, ma non importa, nel senso che non andiamo a leggere da qua, lo andiamo a leggere direttamente dalla documentazione, è per, per darvi un'idea che questo è node, javafx.scena.node, .scen che è la classe padre di tutto. Tutto ciò che mettiamo nella scena sono nodi o sottoclasse di nodi. Ecco, le sottoclasse di nodi sono... Non le ho messi tutti qua, eh. Ne ho tolto qualcuno, se no... Eh... Ma vediamo la gerarchia. La sottoclasse di nodi sono quattro. Parent. Shape, Canvas, ImageView. Allora, eh, parent e non parent. Prima grossa divisione. Un parent, come dice il nome, parent, genitore, è un nodo che può avere dei figli. È un tipo di nodo all'interno del quale posso definire altri nodi. In questo senso avere figli. Allora, ci sono alcuni nodi all'interno dei quali ne posso costruire altri. Ad esempio, tutti i nodi di layout, eh, le tabelle. Eh, quindi possono essere parent di altri nodi sono la maggior parte, no? sono quasi tutti figli di parent quassù. Poi ci sono, e i nodi parent eh, hanno la caratteristica di partecipare, diciamo così, al, al, al layout dinamico, in buona parte, no? di ridimensionarsi, di posizionarsi. Poi ci sono un'altra serie di nodi, che sono shape, che in realtà non sono parent, sono nodi terminali, non possono avere figli, e sono le forme geometriche, qui ho indicate alcune, arco, cerchio, linea, rettangolo, poligono, eccetera, eccetera. Sono per disegnare sullo schermo, mettere delle figure geometriche vettoriali per fare i bordini, per fare gli sfondi, per fare il logo e cose di questo genere. È chiaro che quando ho disegnato un segmento non è che dentro il segmento ci sono altri nodi, è lui finito lì. Eh? Quindi questi non sono nodi tipo perna, sono nodi tipo uh, shape. C'è un nodo importante che si chiama canvas, Canvas è la. No, come si dice in italiano? La tela su cui disegna il pittore. Eh? Un canvas è una matrice di pixel che potete, fare, che potete usare a vostro piacimento, e, e lì potete, eh, se volete fare un videogioco o qualcosa di questo genere, dovete lavorare direttamente con i pixel grafici. No, la maggior parte dei controlli servono per fare dei form, delle caselle di testo, eccetera. Se volete andare sulla parte grafica, vi serve eh, un contenitore che, dentro il quale possiate disegnare ciò che volete. E allora lì effettivamente lavorate il pixel con delle primitive di grafica 2D, anche di grafica 3D. Non è completissima, ma comincia a esserci anche efficiente. Ma Noi in questo corso non facciamo grafica, quindi il camera non lo useremo praticamente mai. E l'ultimo, image view, è un nodo che contiene un'immagine. Quindi se volete vedere lo sfondo della cosa, oppure l'immagine di un logo da un, un angolino, lo potete fare. Ma i, ovviamente i nodi che ci interessano di più sono quelli più in alto. I parent a loro volta si dividono in quattro gruppi. Control, group, region e web view. Control è la famiglia più numerosa, perché sono tutti questi. Region sono gli altri, la seconda più numerosa. All'interno di Region in particolare ci sono i pane, pannelli, che di fatto raccolgono tutti i meccanismi di layout di che abbiamo visto prima. No, poi lo torniamo. E' tanto per dire, in questa grossa tassonomia, in questo grosso insieme di sottoclassi, pane è una famiglia che ci interessa, perché è quella che useremo per fare layout. L'altra famiglia che ci interessa è control. Che contiene che ne so, il choice box, la combo box, il checkbox, il menu button, la menu bar, eccetera. Tutti i controlli grafici che visivamente abbiamo visto prima. Quindi, alla fine di tutto questo albero ci interessano soprattutto i controlli e, soprattutto, i pane, i pannelli. Poi c'è qualcosa di più sui grafici, sugli axis, i chart, ma lo vedremo più avanti quando faremo i grafici. Questi sono quelli, un sottoinsieme di quelli predefiniti. Poi in realtà cominciano già a esserci in giro dei progetti che definiscono dei controlli aggiuntivi, ad esempio questo progetto JFXtras JavaFX Extras sarebbe, ehm, definisce dei controlli in più, tipo che ne so, il display a puntini, a cristalli liquidi, il batte la batteria, l'orologio analogico, un po' di cosine di questo genere che abbelliscono ulteriormente e la cosa belle che sono integrati sempre come figli di nodo e molto spesso sono indistinguibili dai nodi originari nel senso che voi potete avere un nodo c'è uno slider qua ad esempio indicatore di progresso qua che è indicato magari in un certo modo oppure con sai, il 60% sono arrivato fino a questo punto classico serioso se vogliamo ma dietro la stessa interfaccia potete anche avere qualche cosa di questo genere o un contachilometri o una cosa del genere che ha un aspetto grafico completamente diverso ma dal punto di vista del programmatore non cambia nulla semplicemente ho inserito un nodo di un tipo piuttosto che di un altro ma alla fine il comportamento no, dal punto di vista del programmatore non cambia nulla e quindi no, ci permette appunto di fare come dicevamo interfacce utente anche più ricche allora in pratica veniamo al codice questo è un programma JavaFX completo che non fa niente. Apre una finestra vuota. Poi lo riprendiamo meglio. Eh, tutto, sta, tutto il lavoro sta dentro un certo metodo start, che viene chiamato, che riceve come parametro uno stage. Stage è il palcoscenico, cioè la finestra già creata. Quindi il nostro lavoro sarà quello di riempire il metodo start. Il metodo start è un metodo ereditato da una superclasse application da cui la nostra applicazione deve ereditare. Quindi noi costruiamo un'applicazione che è extends application, eredita application, e come application eredita il metodo start, di cui noi dobbiamo... Ah, ha una serie di metodi predefiniti, alcuni dei quali, in particolare lo start, li dobbiamo ridefinire noi per far fare all'applicazione ciò che vogliamo noi. L'applicazione da sola ci pensa lei eh, a creare la finestra, a creare lo stage e a questo punto una volta che ha una finestra creata, vuota, mi passa il controllo, mi chiama start e dice cosa vuoi fare con questa finestra? Allora, Con questa finestra io voglio creare una nuova scena perché voglio metterci dei contenuti, questa nuova scena dovrà contenere dei nodi, in particolare dovrà avere un nodo di partenza, il nodo che contiene tutto. La scena di per sé non è un nodo. La scena contiene i nodi. Deve contenere un nodo iniziale, più largo, un contenitore più ampio in cui metto dentro tutto. Il contenitore più semplice che posso avere è un nodo di tipo group. Group c'era, è qui, è qua. È un tipo di parent. Ovviamente deve essere un parent, un genitore, perché deve contenere il resto. È un gruppo è semplicemente un, nodo, un contenitore layout che non fa nulla, che lascia i nodi interni dove sono, quindi li devo poi posizionare a mano se voglio. Ma è il più semplice di tutti. E quindi creo un nodo che chiamo radice della mia, del mio albero di nodi e creo una nuova scena associata a quella radice. Quindi a questo punto io che cosa ho? Ho uno stage che è la finestra. Ho una scena associata a quello stage. Questa scena ha una radice, un nodo radice di tipo gruppo. Poi non me ho messo dentro altro, il gruppo è un nodo invisibile, quindi non farà vedere nulla, farà vedere una bella finestra nera vuota. Ma io ciò che posso fare è cominciare, ad esempio, a impostare set title, cambia il titolo della finestra, dello stage. Stage uguale finestra. Non facciamoci fregare dal nome. Solo che stage e scene si confondono. Ma per fortuna stage lo usiamo tre volte, in due o tre istruzioni, poi non lo usiamo più in tutto il resto del programma, quindi. E poi c'è la, la, il colpo di bacchetta magica, che è quello che apre il sipario. Dice stage, cioè finestra, set scene, scene. Su questa finestra, imposta fai vedere questa scena. Quello che dicevo prima, io posso avere tante scene pronte ma ne faccio vedere una per volta sullo stage va a finire una per volta questa è l'operazione che lo fa show mostra la finestra la rende finalmente visibile perché la finestra prima è stata creata ma non è ancora diciamo così, presente sul desktop fine, questo crea una finestra vuota adesso non la facciamo girare perché ci sarebbe un poco da divertirsi l'altra cosa che dobbiamo fare per far sì che questo metodo prima o poi venga chiamato, è chiaramente avere un metodo main che attiva la nostra applicazione, che deve chiamare il metodo launch di, della classe madre, di application. Quindi application.launch fa il lancio dell'applicazione vera e propria, quindi inizializza tutto ciò che deve fare, eh, fa un po' di lavoro suo che per fortuna non ci interessa, chiama un metodo init che se vogliamo possiamo ridefinire, ma poi alla fine chiama il metodo start. Perché okay. noi non possiamo chiamare direttamente start dal main, dobbiamo farlo chiamare dal metodo launch. Perché, e questa è una delle bellezze di JavaFX, perché in realtà la parte grafica viaggia in un thread separato, eh, parallelo, rispetto al thread principale del programma. Quindi eh, il main sta in un thread, start sta in un thread diverso. Quindi non lo posso chiamare io direttamente. Ma JavaFX ci nasconde tutte queste sortigliezze qua sulla programmazione concorrente. No? e quindi devo solo ricordarmi di usarlo in questo modo e non far pasticcio. questo è il minimo no? tutte le applicazioni JavaFX sono aggiunte rispetto a questo cioè io dentro la mia finestra vuota ci voglio mettere un bel bottone cos'è questo? un rettangolo? un rettangolo è uno shape che è un tipo di node uno shape è semplicemente una cosa che fa bella mostra di se, di se stesso e lì non ci posso interagire, non lo posso toccare non lo posso spostare C'è. Cioè, e si disegna. Vabbè, io creo un nuovo nodo di tipo rettangolo, quelle lì sono le coordinate del primo punto e del secondo punto, in alto sinistra e in basso destra. Definisco le proprietà di questo rettangolo, lo voglio riempito di blu, non voglio che abbia nessun bordo perché non l'ho specificato. E aggiungo, l'istruzione chiave ovviamente è questa. Aggiungo il rettangolo che ho appena creato ai figli del contenitore root, in questo caso è l'unico nodo che ho quindi creare una scena è sempre così io ho un contenitore creo un nuovo nodo in questo caso è un rettangolo, potrebbe essere un bottone potrebbe essere un'immagine uno dei tanti nodi che abbiamo visto prima lo creo, gli, gli setto le proprietà lo voglio largo, lo voglio stretto, lo voglio lungo lo voglio con un testo dentro, lo voglio con un titolo lo voglio col, con lo sfondo sfumato ombreggiato, quello che voglio eh? lo decoro e poi lo aggiungo Dicevamo prima dentro, no? dicevamo, prima parlavo dei layout, dicevano dentro, dentro gli elementi dei layout ci metto gli altri controlli. Ecco, mettere dentro significa fare un'operazione di questo genere. Prendo il contenitore, mi faccio restituire l'elenco dei figli, che è una collection, una lista, e a questa lista, il metodo add delle liste, aggiungo il nuovo elemento. Automaticamente questo nuovo elemento viene visualizzato in realtà non è visualizzato, non ancora perché lo show lo faremo solo qua sotto però virtualmente lo visualizziamo, lo mettiamo, fa, entra a far parte della scena e tutte le volte che aggiungiamo, togliamo dei figli degli elementi la scena viene aggiornata dinamicamente, viene reimpaginata succede tutto senza che noi dobbiamo esplicitamente fare nulla quindi il metodo di paint, di repaint eccetera che sono tipici di altri tipi di toolkit grafici, qua non li vediamo. Eh? Sono gestiti in automatico. Quindi, qualunque diciamo, altro contenuto vogliamo aggiungere, il meccanismo sarà sempre lo stesso. Crea un nodo, lo aggiungo, crea un altro nodo, lo aggiungo e così via. È chiaro che lavorare a codice è un po, co un po' complicato se non ho perlomeno fatto un disegno un po' ordinato, diciamo, su un foglio di carta in cui ho deciso prima bene che cosa devo mettere. Praticamente ci si perde, no? Se avessimo sai, 5 rettangoli e due bottoni, in che posizione relativa sono uno rispetto all'altro, non lo so. L'altra cosa che dobbiamo tenere in mente per dopo è che questo rettangolo è un oggetto, io ho un riferimento a questo oggetto, l'ho chiamato R per pigrizia, magari gli dovrei dare un nome un po' più eh, diciamo, significativo, se lo voglio usare dopo. Perché poi questo R continua ad essere un oggetto vivo, se poi lo voglio spostare, se gli voglio cambiare colore, se lo voglio fare più piccolo, avrà tutti i suoi metodi in cui cambio... Uh, che ne so, il set fill lo posso chiamare anche tra un po' e dopo quel blu diventa verde cambio le proprietà dell'oggetto e automaticamente innesca tutto la, il ridisegno dell'interfaccia utente quindi gli oggetti che ci interessano, con cui ci interessa interagire nel resto del programma, nel resto dell'applicazione, li abbiamo direttamente. Non è l'unico modo come vedremo più avanti. Quindi il lavoro di creazione della scena è partire da uno stage e riempirlo di nodi, i nodi giusti nel posto giusto. Ma questo si può fare in tre modi, uno è quello che abbiamo appena visto nell'esempio precedente, creo nuovi nodi, li aggancio, un secondo è usando un pattern di programmazione leggermente diverso che è basato su classi cosiddette builder, con una programmazione tipo, come si dice, fluente. Adesso vi faccio vedere qualche esempio più avanti, in realtà noi non useremo un granché. Però per chi deve diciamo, creare pesantemente è più, diciamo, tanti nodi, tante interfacce, è più veloce che non fare in questo modo qua. Ha un unico svantaggio che non ti restano gli oggetti, i riferimenti agli oggetti che hai creato uno per uno, perché hai tutta una, un istruzione, una catena di istruzioni lunghissima in cui alla fine hai creato gli oggetti. Eh? Eh, se qualcuno di voi casualmente ha già usato jQuery, la filosofia è la stessa, se no ignorate l'ultima frase. Eh, e poi c'è il terzo modo di creare i nodi di una scena, che è quello di usare il linguaggio fxml. Fxml è un, un miscuglio di fx con xml. Cioè è un linguaggio basato su xml. Sapete cos'è xml? No, sapete cos'è html? Sì. HTML ha una serie di tag predefiniti, no? La struttura di una pagina HTML è una serie di, li chiamiamo tag in HTML, il nome corretto sarebbe elementi, quindi head, body, title, p, ul, li, questi sono tutti elementi dell'HTML, che si aprono e si chiudono e hanno del contenuto al loro interno. XML è come l'HTML ma dove gli elementi non sono quelli predefiniti dell'HTML ma possono essere qualsiasi, detto molto brutalmente. E in questo caso in FXML i nomi degli elementi non saranno P, L, I, IMG, HRF, ma saranno proviamo a indovinare il nome dei nodi che ci voglio mettere dentro la scena. Quindi io descrivo, voglio un nodo dentro un altro, mettendo un tag XML FXML dentro un altro tag FXML, in HTML ricordate, oltre che. Ai tag o elementi li chiamiamo propriamente: avevamo anche gli attributi. Image era l'elemento, source uguale è un attributo di quell'elemento in cui dicevo che l'immagine si trovava quell'indirizzo a, href uguale, href è un attributo dell'elemento a. Anche qui abbiamo elementi e attributi, dove gli elementi sono i nodi e gli attributi sono le proprietà dei nodi, proprietà, ad esempio, il colore del rettangolo la dimensione del rettangolo. Quindi nel linguaggio XML, che è praticamente concettualmente la stessa cosa dell'HTML, ma con dei nomi di tag diversi, descrivo quell'interfaccia utente. Meglio ancora, uso un tool grafico per disegnare quell'interfaccia utente lì, per posizionare quegli elementi. Questo tool grafico mi salverà un file, che è un file fxml, e poi c'è una riga, un'istruzione. Una classe che si chiama FXML Loader che legge questo file FXML e ci pensa lei a creare i nodi eh? leggendo tutti gli altri, o per ogni elemento crea un nuovo nodo. Quindi non, io non devo più scrivere neanche ah no, una sola riga di codice. Cioè, FXML Loader.load tra parentesi il nome del file, finito. E noi useremo questo metodo, useremo lo Sim Builder, che è un software che vi ho detto. Eh, utile scaricare, proprio per disegnare queste scene, oggi impariamo a farlo. E il risultato è una cosa di questo genere, qui ho preso un frammento a caso di un fxml, che fa vedere che c'è un nodo hbox che contiene come figli tre bottoni e poi contiene anche un'immagine, non dentro l'hbox ma a fianco, c'è anche un'immagine. Quindi abbiamo un nodo dentro un altro. Questi sono, questi sono gli elementi, elemento H-box, elemento button, elemento image view, che corrispondono ai nodi, è sempre la stessa cosa, eh? sono sempre gli stessi nodi, descritti in un linguaggio diverso. E qui dà le proprietà, l'allineamento, la spaziatura, dove è ancorato a sinistra o a destra questo H-box, e i vari bottoni, cosa c'è scritto. Text new, su un bottone sarà scritto new, sull'altro sarà scritto save, sull'altro sarà scritto delete. Allora questo lo posso fare con l'attributo text uguale new, oppure in Java avrei fatto button.setText tra parentesi new. Le proprietà dell'oggetto sono la stessa cosa degli attributi dell'elemento XML. C'è un parallelismo 1-1 imparato il concetto si scrive solo in un modo o nell'altro. In realtà noi l'FXML non lo dovremmo neppure mai scrivere, lo costruiamo graficamente, solo per avere un'idea di che cosa sta succedendo no? e quindi una volta che abbiamo questo file fxml la nostra applicazione, il nostro metodo start si semplifica ulteriormente lo stage ce l'ho già lo stage ce l'ho già la scena la creo ma l'elemento radice non me lo costruisco più io a mano costruisco il gruppo, poi costruisco il bottone, poi aggiungo il bottone al gruppo eccetera No, chiedo all'fxml loader caricami e creami tutti i nodi e restituiscimi il riferimento al primo nodo, quello di partenza poi tutti gli altri saranno collegati in cascata quindi qui è una riga sola ma non crea solo il nodo root crea tutto il grafo della scena e restituisce il riferimento al nodo root che posso passare nella creazione della nuova scena quindi per noi sarà molto più semplice lavorare in questo modo ma anche perché visualmente riusciamo a vederci da questa interfaccia questo è un po' il, la filosofia di lavoro. Eh, io poi, come nota così di metodo, nelle varie file powerpoint, io ho sempre un'ultima un pagina che si chiama risorse, in cui ho riportato i vari link da cui ho preso il materiale, da cui ho preso gli esempi, eccetera. Io cerco, di, di, ogni volta che prendo qualcosa altrove, di riportare il link sotto, sia diciamo così, per correttezza del riuso, eh, sia perché poi voi volendo potete andarvelo a vedere, dove l'ho preso e approfondirlo, vabbè. Questo dal punto di vista di diciamo, introduzione generale: se non dovessimo, scusate, se non dovessimo programmare in JavaFX, ma dovessimo solo venderla, probabilmente ci basterebbe questo. Invece, dovendoci lavorare. Rivediamo le stesse cose, le riprendo in modo un più, più approfondito. No? Prima volevo darvi un'idea del punto d'arrivo. Adesso cerchiamo di capire meglio i vari passaggi e, inter, e li intercaliamo anche con degli esempi pratici. Quindi costruiamo le cose che via via vi racconto. Io eh, diciamo così, ho diviso questo argomento in due blocchi, uno che ho chiamato fundamentals, cose fondamentali, che cominciamo a vedere oggi. Perlomeno vedremo questi primi tre punti, se non ho sbagliato i tempi, mentre il quarto lo vedremo più avanti, quando cominceremo a vedere gli algoritmi e avremo bisogno di visualizzare i dati che saltano fuori dagli algoritmi, finora non ci serve ancora, quindi il punto in grigio lo vediamo più avanti. E poi ci saranno altri argomenti, di più di approfondimento, tipo i grafici, no? tipo le animazioni, cose di questo genere che però inseriremo quando sarà necessario, quando ci servirà no? durante il corso. Quindi adesso abbiamo una base e poi ci innesteremo sopra degli approfondimenti se vogliamo. Allora, punto 1 e 2 significa capire meglio ciò che abbiamo visto e accompagnarlo con degli esempi. Il punto 3 invece cominciamo ad andare un po' avanti sulla parte degli eventi, ossia rendere interattivo questo grafo della scena. Sì grafo di scena, perché finora un conto è mettere gli elementi sulla pagina, ma poi gli eventi dovranno ben fare qualcosa, un bottone quando lo schiaccio deve fare qualcosa, se no è inutile, no? Allora, cominceremo a imparare a fare anche questo. Passo base, struttura di un'applicazione, vabbè questo dice quali sono i vantaggi di usare JavaFX, e ci ricorda che in realtà noi lavoriamo, possiamo lavorare su tre livelli diversi. Cioè un'applicazione è un fatta di tre parti separate che in qualche modo competono a competenze diverse o richiedono competenze diverse. C'è lo sviluppatore propriamente detto dell'applicazione che deve decidere che cosa fa il programma, che cosa fa con i dati inseriti. E questo lo facciamo in Java, lo facciamo in un linguaggio di programmazione. Poi c'è la parte di interfaccia utente, UX designer sta per user experience designer, cioè il progettista dell della user experience, dell'esperienza utente, dell'interfaccia utente, della tipologia di interazioni che ci devono essere tra utente e l'applicazione. Cioè chi decide che cosa l'utente vede, quali sono i bottoni, i controlli, se quel dato lì mostrarlo in una casella di testo, mostrarlo in modo grafico... Eh? se quella scelta tra 10 voci farla usando una tendina, usando dei bottoncini usando dei link no? faccio delle scelte e quindi progetto l'interfaccia noi separeremo le due attività perché da un lato possiamo programmare in fxml graficamente, interattivamente dall'altro invece dobbiamo per forza programmare in codice java, si potrebbe fare tutto in java ma non normalmente non ci conviene poi c'è un terzo livello che per ora ignoriamo che è quello dell'aspetto grafico, quando io creo un bottone e lo metto su uno stage, quello è, viene fuori, non fatemi dire di che colore è, è tra il grigio e l'azzurro, mm, non mi impegno sul chiamarlo in un modo o in un altro, quello è il suo colore. Volendo però posso cambiare il colore, posso cambiare i bordi, posso cambiare le sfumature, eccetera, eccetera. Cambiare l'aspetto grafico praticamente di ogni cosa. C'è un linguaggio a parte solo per definire l'aspetto grafico degli elementi. E sono, sono i, i cosiddetti fogli di stile. In JavaFX hanno usato pari pari lo stesso concetto di fogli di stile che si usa nelle pagine web, nelle pagine HTML. Okay. Non so se avete già visto qualche cosa quando avete fatto programmazione in PHP, sicuramente i CSS li rivedrete anche nel corso di Dio, quindi li faremo insieme. Ciò che cambia ovviamente è che i CSS usati in una pagina web servono per dare l'aspetto grafico ai tag, agli elementi HTML e quindi hanno certi attributi che il browser web, Firefox eh, o Safari o quello che volete, è in grado di interpretare. Qui invece gli, gli elementi su cui si applicano sono i nodi della scena e le proprietà grafiche che posso applicare sono un pochino diverse cambiano i nomi ad esempio tutte le proprietà grafiche qua si chiamano trattino fx trattino qualche cosa per non confondere con le analoghe dell'html ma a parte i nomi i concetti sono gli stessi quindi imparate una volta, li usate due volte, li usate ovunque ovviamente l'aspetto grafico ogni nodo ce l'ha già di default quindi possiamo anche non far nulla se ci va bene, l'aspetto grafico uniforme blu e grigio. Quando poi vorremmo, o se vorremmo, qualcosa di più, diciamo così, esteticamente avanzato, senza toccare il codice Java, senza toccare il layout FXML, andiamo ad agire sulla componente grafica e quindi creiamo un file di stile grafico. Andremo, parleremo di questo molto più avanti, perché non è essenziale. Ok, diagramma delle classi cioè, quali sono le classi qui vediamo in modo un pochino più strutturato quello che vi ho provato a raccontare a parole prima la, la nostra applicazione è qua la mia applicazione quando la creo devo estendere la classe application che è javafx.application come oggetto la mia classe ha un metodo main il metodo main come prima cosa chiama il metodo launch abbiamo visto metodo launch non è un metodo che ho definito io, ma è un metodo della mia classe madre. Questo metodo launch fa delle cose che non conosco, ma di sicuro crea un nuovo stage. E con metodi suoi lo aggancia a una finestra di Windows o di Mac OS o dell'interfaccia grafica di Linux o do, dove state girando questa cosa. In realtà questo concetto è ancora più ampio, nel senso che io potrei anche fare applicazioni JavaFX che girano dentro un plugin di un browser oppure dentro su un sistema operativo senza sistema di Windows in cui quindi eh, assumo il controllo completo di tutto il display per dire no? come se fosse un dispositivo embedded no? eh, questo è il problema dell'applicazione ciò che fa l'applicazione alla fine mi dà uno stage dentro cui io posso disegnare quindi questo stage può essere tante cose diverse quello che devo fare io poi, eh, nel mio metodo start, che mi viene creato, da, mi viene chiamato, scusatemi, dal launch, in un trance separato, ma questo, come dicevo, è un dettaglio che per fortuna c'è nascosto, creo una nuova scena. E associo questa scena, questa scena finché lo creo è solamente un oggetto qualunque, comincia a essere, diciamo così, attivo nel momento in cui lo associo allo stage, cioè metto la scena sulla finestra. Altrimenti avrò tanti belli oggetti, tanti bei nodi che non avranno mai nessun contatto con l'utente, perché l'utente sta dall'altra parte dello stage, è dall'altra parte della finestra. Allora, associo alla finestra una scena che è fatta di tanti nodi. La scena è fatta di nodi, i figli sono associati come figli del, del, della scena, in particolare c'è un nodo radice, esattamente uno, che è il primo, quello più in alto, che è quello che uso per costruire la scena. E ho tanti altri nodi che possono essere o di tipo parent, abbiamo visto, oppure di tipo node non parent, non ha una superclasse, quindi lo metto qua, lo chiamato tra parentesi leaf, un nodo foglia che non ha discendenti. Un nodo parent vuol dire che a sua volta un nodo parent può avere dei figli ho sbagliato la freccia, non va da parent ma va a node. I figli di un parent possono essere a loro volta altri parent oppure nodi terminali, oppure nodi foglia terminali, che non hanno altri figli. Tutto questo, diciamo così, entra a far parte di un, di un albero no? di nodi che partono dalla radice, che è agganciata alla scena e arrivano fino fino ai singoli controlli. Quando c'è scritto no, in realtà la classe nodo noi non la usiamo mai, tra l'altro è una classe astratta, la useremo sempre come parametro no? dei, dei vari metodi per passarci oggetti avanti e indietro, useremo sempre solo sotto di node. Ehm... Um, eh, questo è riscritto la stessa cosa, direi. Quindi lo stesso esempio di prima, non è esattamente lo stesso, molto simile, questa volta lo vediamo un po' meglio, nel senso che qui abbiamo il metodo start che riceve uno stage, imposta il titolo della finestra, crea un bottone, ci mette del testo dentro, crea un nuovo elemento root, in questo caso non ho usato un gruppo, ho usato uno stack pane che è uno dei pane, no, uno dei pannelli che usati per fare layout. Li vediamo dopo, ma lo stack pane di fatto permette di mettere vari elementi impilati uno sull'altro. Lo stack vuol dire pila. Quindi metto un elemento, poi quando ne metto un altro si mette sopra. Quando ne metto un altro si mette sopra ancora. E serve per fare effetti di mostra, nascondi e cose di questo genere. Se ne ho un elemento solo, va bene. A meno che io poi non cambi le coordinate, allora li mette uno sull'altro ma sfalsati. Uh, e poi aggiungo il bottone ai figli di questo contenitore. Quindi vedete che la scena, questa scena contiene un elemento radice, che in questo caso è uno stack, e questo elemento radice contiene un figlio solo, che in questo caso è un bottone. Noi uh, mentalmente dovremmo portarci avanti sempre due viste della scena, una vista come albero, chi contiene chi. E l'altra vista come layout, come rendering, come visualizzazione. Cosa li vedo? e Quindi ragiono in termini di XY, no? di, dimensione di, di, di disegno bidimensionale. Ma ci aiuta, vabbè la differenza tra eh, stage e scene, ci aiuta dicevo la, la, lo scene builder che ci fa vedere entrambe le viste. Adesso lo, lo usiamo subito. Uh, qui l'unica cosa, l'unico dettaglio che non approfondisco adesso ma ricordiamocelo per quando ci servirà, uh, l'elemento radice può essere o un group come abbiamo visto prima oppure una region come nell'ultimo esempio abbiamo usato un Pane che era un figlio di region. Uh, le differenze sono che il group ha una larghezza fissa per cui se io dimensiono la finestra mi taglia il contenuto alla finestra, cioè la finestra non mi fa vedere tutto oppure se allargo troppo la finestra sborda rispetto al gruppo, ma gli elementi non si allargano. Quindi è un oggetto molto stupido, diciamo, il gruppo. Non fa impaginazione, avevamo detto prima. Mentre invece le region, quindi tutti i pannelli, nel momento in cui uno ridimensiona la finestra, eh, adattano il layout degli elementi interni. Quindi in caso di momento di, delle di dimensioni ridimensionano la scena. Ma poi c'è tutte delle regole che sono un capitolo di un libro che definiscono le regole di layout, no? cosa faccio se un bottone diventa più grosso, perché oppure l'utente ha allargato qualche elemento, oppure ha allargato la finestra, oppure si restringe, cosa capita se la dimensione di un elemento di layout è più piccola della dimensione degli elementi che sono contenuti al loro interno, è un casino, no? detto in termini tecnici, fare il layout, definire delle regole di layout è buone. Noi non dovremmo andare per fortuna a fare le pulci a questa cosa qua, quindi io la sto prendendo abbastanza alla leggera. E poi ci sono i nodi, che per noi hanno, vabbè i tipi di nodi li abbiamo in grosso modo visti. Ogni nodo ha delle proprietà, e proprietà possono essere proprietà visuali, cioè che ne determinano l'aspetto, e delle proprietà, diciamo, di valore, non c'è un nome giusto, cioè proprietà applicative, Immaginiamo una casella di testo in cui l'utente può scrivere. La casella di testo ha delle proprietà visuali, cioè il colore dello sfondo, il colore del bordo, il colore del testo scritto, la dimensione, la larghezza, l'altezza, la posizione x, y. E poi c'è un'altra cosa che è il testo scritto lì dentro in quel momento. Quella è un'altra proprietà della casella di testo. Ed è la più interessante perché è quella che all'applicazione magari serve se ho scritto Pippo oppure Pluto. Mm? Sono tutte trattate nello stesso modo, sono tutte proprietà dei nodi. Alcune sono proprietà appunto che ne determinano l'aspetto visuale, altre sono proprietà che hanno anche una valenza applicativa, di contenuto. Quando disegno un chart, un diagramma torta, eh, vabbè, la larghezza delle fette sì, ha un'implicazione un visuale, ma soprattutto un dato di lavoro, un contenuto. Per fortuna possiamo anche qua partire dal contenuto e poi layout, aggiustarlo, aggiungere proprietà visuali in un secondo momento quando il contenuto sarà a posto. Quindi diciamo noi ci concentreremo soprattutto sulla parte di contenuto. E poi i nodi fanno un'altra cosa. I nodi, tutti, quasi, informano costantemente di ciò che l'utente sta facendo loro. Eh, sono molto suscettibili. Quindi tutte le volte che abbiamo un nodo, immaginatevi un bottone, e l'utente ci clicca sopra, o una casella di testo, l'utente ci pigia un tasto, oppure anche se spostando il mouse ci passa sopra, e il nodo lo dice, lo informa, guarda che l'utente mi ha cliccato, guarda che l'utente ha scritto X, guarda che l'utente ha spostato il mouse. Queste informazioni, eh, si chiamano eventi, sono oggettini Java, che contengono tre 4 informazioni essenziali, dicono io, chi è l'elemento che si è lamentato e qual è il motivo per cui si è lamentato, per cui ha voluto informarmi. Questi eventi possono essere catturati da noi, dalla nostra applicazione. Normalmente vanno persi, cioè vengono generati decine di migliaia di eventi, tutti buttati via rigorosamente. Poi non è proprio così perché lui sa che se non ti interessa non lo genera, ma è un'ottimizzazione. Concettualmente ogni volta che facciamo qualcosa, respiriamo vicino a una finestra, gli eventi che, gli, i nodi che se ne accorgono generano qualche evento. Noi possiamo decidere di intercettare alcuni di questi eventi e far chiamare un metodo di, una, di un oggetto di nostra scelta quando viene generato un certo evento su un certo nodo. Cioè, quando l'utente clicca sul bottone ok, voglio che venga chiamato questo metodo. Cosa fa quel metodo? Vai, piena libertà. Può scatenare la guerra termonucleare globale, oppure può chiudere la finestra, oppure può salvare il dato, Beh, dipende che di cosa fa quel codice Java. L'importante è che è un meccanismo per farmi attivare, richiamare delle funzioni quando l'utente fa qualcosa. Quindi il mio programma può stare passivo guarda, eccetera, scrive, eccetera, quando io ho deciso che c'è un evento dell'utente che mi interessa, intercetto quello e una volta che ho premuto il bottone ok posso andare a vedere magari cosa ha scritto l'utente nella casella di testo, posso salvarlo, posso cancellarlo, posso controllare se è buono, se è valido, posso modificare altre caselle, altri dati, altri controlli. No, a quel punto sono io nel codice e posso andare a leggere e scrivere le proprietà di tutti i nodi. Quando dico leggere e scrivere le proprietà di tutti i nodi, ho detto qualunque cosa posso fare. Leggere i valori, modificarli, cambiare colore, cambiare numeri, spostare le lancette, togliere e mettere degli elementi nella pagina, tutto, sono tutte proprietà di nodi. Anche i children sono una proprietà di un nodo. Quindi ho la piena libertà. Lo faccio quando succede qualcosa nell'interfaccia utente che mi interessa. E vengo informato esattamente in quel momento. Um, quindi nella terminologia parliamo di eventi, normalmente sono generati a seguito delle azioni dell'utente, quindi abbiamo l'utente che lavora sulla finestra, la finestra lo stage, eh, stage, passa l'informazione alla scena, la scena passa l'informazione al nodo e il nodo dice l'utente mi ha toccato. Spara un evento. e il nodo sa se quell'evento interessa a qualcuno perché se mi interessa ricevere l'informazione che il, il, qualcuno ha cliccato sul bottone ok devo preventivamente dire al bottone ok mi interessa e questo dire mi interessa significa registrare un gestore di eventi no? la terminologia è quella di definire o registrare un gestore di eventi su un nodo dire a quel nodo guarda tutte le volte che vieni premuto informami okay? e posso scegliere a quale nodo dirlo e per quali tipi di eventi, magari un bottone mi serve quando è premuto ma non me ne frega niente se il mouse è passato sopra, se cioè, invece è un'interfaccia di disegno più avanti faremo degli esempi quando saremo un pochino più bravi, tutti voi immagino conoscete il giochino Razzle no? per disegnare le parole, allora l'interesse interessa se passi sopra. Ti interessa quando hai toccato il primo tasto, ma poi sugli altri anche quando ci passi sopra. Allora, sono bottoni in cui non interessa solo quando è premuto, interessa anche quando ci passi sopra, quando il mouse si sposta. In quel caso il dito non è il mouse, io è lo faremo col mouse. E quindi devo scegliere tra i tanti tipi di eventi che, qui ce ne sono alcuni elencati, che il nodo può generare, quali mi interessa seguire. Poi ci sono, fin qua questi concetti sono comuni a praticamente tutte le interfacce utente. Cambiando leggermente la terminologia, se avessimo parlato di JavaScript anziché di Javafx dentro il browser, avremmo, avrei detto proprio, praticamente le stesse cose. Perché se vogliamo è la filosofia delle interfacce utente grafiche che negli ultimi vent'anni si è perfezionata ma è sempre la stessa come concetti di base. Poi JavaFX in più ha delle cose aggiuntive, diciamo così, particolari, molto comode, che se eh, vogliamo estendono un pochino i modelli, i pattern di programmazione normali in Java. Ehm, voi avete probabilmente presente che quando fate un oggetto in Java avete una serie di proprietà che sono dei campi privati e poi per... Il principio di information hiding, hiding, i campi interni sono sempre proprietà private e poi per ciascuna proprietà privata normalmente se la volete rendere visibile e modificabile aggiungete il cosiddetto getter-setter, cioè un metodo get e un metodo set che permettono dall'esterno di andare a modificare il valore di quella proprietà. Questa convenzione, che tra l'altro è una convenzione abbastanza rigida che dice il nome del getter deve essere, deve essere esattamente get e poi il nome della proprietà con la lettera maiuscola e regole di questo genere, non ne possiamo scegliere noi, cioè possiamo fare quello che vogliamo, ma la convenzione ci richiede di farlo così, fa parte di una convenzione che è detta di convenzione Java Beans, cioè oggetti java facilmente interoperabili perché hanno un'interfaccia, una serie di metodi fatti in modo convenzionale. Le property sono un'estensione delle Java Beans che estendono il concetto di get a set, rendendo intercettabile, in un certo senso, e anche poi dilazionabile, ad esempio, l'operazione di set. Cosa voglio dire queste due parole che ho detto? Vuol dire che se io cambio la proprietà di un oggetto, qualcuno cambia la proprietà di un oggetto, qualcuno cambia il colore del rettangolo, chiunque sia questo qualcuno, io potrei essere interessato a saperlo. Allora, la proprietà, colore del rettangolo, è osservabile. Cioè, altri possono essere interessati a ricevere l'informazione che questa proprietà è cambiata. Il colore del rettangolo non è che cambia da solo, ma il testo di una casella di testo può cambiare per mille motivi. Perché l'utente ha scritto qualcosa, perché il programma ha modificato quella proprietà, ma tutte le volte che cambia il contenuto di una casella di testo, magari io voglio lanciare una, una procedurina di validazione che mi dice se quella cosa è giusta o no immaginate quando fate il login o scegliete una password man mano che scrivete vi dice in tempo reale valido o non valido ogni volta che quella proprietà cambia lo voglio sapere allora con java beans normali quando ho un metodo get set chi chiama il set non ha effetti collaterali non so se uno chiama set su un oggetto non posso dire a quell'oggetto dimmelo eh? non me lo dice lui Invece, invece le Java properties fanno questo, cioè le Java effects properties fanno questo lavoro e sono un pochino più complicate da definire un oggetto di tipo property rispetto a una proprietà normale di, di un Java Bean, però ti permette di osservare le proprietà degli altri. Tutte le proprietà dei nodi sono fatte in questo modo, quindi io posso voler osservare qualunque proprietà di qualunque nodo e non solo dei nodi. Primo. Secondo, ho detto, quindi è eh, osservabile. Secondo, è dilazionabile. Um, in un'interfaccia utente c'è il problema che se io dovessi ridisegnare ogni elemento della scena ogni volta che cambia qualcosa, i programmi sarebbero lentissimi. Uno dei problemi di efficienza è quello di riuscire a capire se è cambiata una cosa, se l'utente ha spostato il mouse, ha cliccato quel bottone, che cos'altro deve cambiare. E cambiare solo quello che è necessario davvero cambiare. Quindi io magari dicevo sono interessato a sapere quando quel valore cambia. Va bene, me lo dici. Ma dopodiché se io a, a seguito della variazione di quel valore decido di cambiare un altro valore ancora, L'interfaccia utente deve sapere se questo secondo valore lo deve cambiare subito, oppure magari può aspettare un po' perché in quel momento quell'altro valore non è visualizzato. O perché magari ne sto cambiando altri sei insieme, quindi aspettiamo che siano finiti i cambiamenti e poi li cambiamo tutti insieme, per evitare di ridisegnare la videata ogni volta. Allora, è un meccanismo, che capiremo meglio più avanti quando faremo i bindings, che si chiama lazy evaluation, cioè valutazione pigra. Io so che devo rivalutare quel valore, che devo ricalcolarlo, ma non lo calcolo fin quando non mi serve davvero. Non mi serve usarlo. E quindi so che 3 più 2 fa 5. Qualcuno mi cambia il 3 e me lo fa diventare 4. Allora io so che dovrò fare 4 più 2. Ma non lo faccio ancora, perché magari non mi serve, magari quel 4 cambia ancora e diventa 7. Quindi è inutile che sprechi tempo per fare un'operazione il cui risultato non mi serve adesso. Ho una property che dipende da altre property, da altri valori, la cui valutazione è stata ritardata. Io avrò ancora scritto, se, va, se andassi a vedere, se potessi aprire il computer e guardare dentro, vedrei 6 più 2, 4 più 2, 5. Il 4 è stato cambiato, ma il risultato non l'ho ancora ricalcolato. E rimarrà così. Fino a quando qualcuno farà un get di quel 5, la proprietà dirà, ah beh sì, tu vuoi, vuoi vedere il valore? Aspetta un attimo che lo ricalcolo perché quello che c'è, questo 5, non è valido, non, te lo, non ti posso restituire questo. Allora lo calcolo solamente quando serve. Quindi la proprietà sono dei, dei campi di un oggetto che possono essere osservati, cioè gli altri possono sapere quando cambiano, e che hanno la capacità di ricalcolarsi solamente quando serve, tutto questo è essenziale per avere efficienza, poi come sempre nulla si fa da solo, saremo noi che dovremo scrivere del codice in modo che queste cose succedano, ma ci sono già una serie di classi predefinite, tutta una serie di property predefinite che faranno di solito il lavoro per noi, questo lo useremo molto quando dovremo prendere degli elementi dell'interfaccia utente e collegarli uno all'altro, cioè sposto una levetta e e deve cambiare insomma, il valore di un'altra variabile altrove. Se voglio farlo fare in modo dinamico, uso questi meccanismi qua. Adesso, diciamo, nella prima, nella prima applicazione, non le useremo queste cose. Quando vedete, però, scritto property, non spaventatevi, sono una versione evoluta con queste capacità qua dei soliti metodi get e set che conoscevate per il momento. Infatti l'argomento argo, complesso è quello del cosiddetto di bindings che serve per collegare una property a un'altra e quindi definire, diciamo, automatizzare alcune operazioni nell'interfaccia utente senza più nessuna riga di codice. No? Dichiaro che questo è collegato a quell'altro e saranno le property che si parlano tra di loro, ma questo lo, lo affrontiamo quando ci serve. Allora questo, se vogliamo, sono i concetti di base. Alcuni ci serviranno subito, altri tipo i binding, le properties, eh, ci serviranno parecchio più in là, altri come gli eventi ci serviranno non subito ma quasi. Allora, cominciamo ad andare sul pratico. Eh, pensiamo di cominciare a costruire eh, una qualche piccola interfaccia, no? e vediamola poco per volta, usando dei nodi. Allora, innanzitutto dobbiamo, prima di aprire Eclipse, dobbiamo dotarci di due strumenti. No? A parte gli editor e il software che installiamo. Ma per poter lavorare, guardate la quantità di nodi. Ciascuno di questi avrà probabilmente 50 proprietà diverse. Siamo bravi, ecco, ma non è che ci ricordiamo sempre tutto. Io no. Eh, allora, Java Doc User Friend è la prima cosa. No? Nel senso che teniamo sempre pronta una finestra sulla documentazione di JavaFX. C'è sul link sul sito se volete. Ma basta che voi cerchiate JavaFX, Jav Javadoc, e vi dà l'elenco di tutte le classi tra cui, se volete, andiamo a cercare il famoso Node. Così capite da dove ho preso. Quel, quel grafico, la noda alla n. Vi siete abituati a guardare Java Doc quando facevate Java prima? Eh? Io insisto sul fatto di andare tante volte proprio a leggere anche insieme le descrizioni dei metodi, le descrizioni delle classi, perché poi va bene il bignami che magari sulle slide c'è scritto una certa cosa, ma per capire davvero come funzionano le cose o uno va alla fonte, alla specifica, o se no... Noi abbiamo ad esempio la classe nodo, e qui racconta un po' cosa fanno i nodi, è una classe, la vediamo qui, è eh, una classe normale. Mm? Dare non subclasses, le sottoclassi di nodo sono Canvas, ImageView, MediaView, parent e Shape. Quello che avevo messo prima nel grafico essenzialmente. Ho solo lasciato fuori il MediaView che sarebbe MediaPlayer per filmati, audio cose del genere se vado in parent, dentro parent mi dice che ho control, group, region, eccetera, e vedete che node come classe, a parte tutto lo spiegone iniziale, ha tutta una serie di proprietà, properties, ne abbiamo appena parlato, blend mode, bouncing local, bouncing parent, cache int, cache clipped, cursor, depth text, eccetera, il 90% di queste non ce ne fregherà mai nulla, però se vogliamo cambiare eh, qualche proprietà di qualche elemento sono tutte elencate qua eh, che ne so mi sembra che ci sia un, eh, un min min white per dirne una min white è una proprietà double eh, che è la larghezza minimal di un certo nodo. ma Questa è una proprietà definita su node, quindi si applica a tutti. Quindi quando voglio che una certa cosa si allarga almeno 10 pixel posso settare il min white di questa cosa qua. Se il suo contenuto è più piccolo, vabbè, lascerà, avrà dello spazio vuoto intorno, oppure nel caso di un'immagine la allargherà. No, per dirne una. Queste sono property, quindi le posso leggere, le posso scrivere, le posso osservare, eccetera, eccetera. Property paginate di proprietà scusate no? Quindi, paginate di proprietà andiamo avanti dopodiché ci sono i metodi metodo costruttore vabbè, il nodo da solo non lo costruisco mai infatti vedete che il costruttore è protetto vuol dire che non lo posso chiamare dal di fuori di quella classe lì lo posso chiamare solo le sottoclassi e poi ho i metodi add event, autosize, blend anche qua di nuovo il 90% di questi non ci interesseranno però sono metodi che tutti i nodi, sono figli di node, avranno tutti. E ce ne anche qui paginate. Ovviamente ciascuno di questi, ne clicco uno a caso, se lo cliccate vi dà una, un sommario essenzialmente dei suoi metodi, la spiegazione, questi poi sono metodi molto semplici, quindi la spiegazione per fortuna è breve. Quando poi andate su un nodo concreto, che so, prendiamo un bottone, no? parent, e dentro control. dentro control ci sono tutte le sottoclassi... Eh, dunque, è dentro label il bottone, label button base, button. No? Cioè, ma noi non interessa sapere a memoria la gerarchia, perché se sapete che vi serve un button, andate a cercarvi qua, sono in ordine alfabetico. E la descrizione del button è la stessa, c'è un po' di spiegone all'inizio, delle property, in questo caso sono solo due, cancel button e default button, vuol dire guarda, questo è un bottone a nulla o è il bottone di default che è quello che verrebbe premuto automaticamente quando battete invio, anche se non ci cliccate sopra. Ma poi c'è tutta una serie di proprietà ereditate da tutte le superclassi, quindi button era figlio di button base, button base ha and on, on action. Arm vuol dire bottone armato, cioè premibile, oppure disabilitato se non è armato. E on action è gestore dell'evento che viene richiamato quando qualcuno preme il bottone. Ma poi a sua volta è realizzata da Labeled, che raccoglie i controlli che dispongono di un'etichetta Labeled. E quindi c'è tutta l'informazione sull'etichetta scritta, il font, la dimensione, il colore, eccetera, proprietà della superclasse parent e poi ci sono tutte quelle di nodo quelle paginate là e ci sono ovviamente uguali in tutti i nodi e poi i metodi anche qua ci saranno 4-5 metodi specifici di quel nodo più tutte le paccate di metodi ereditati da tutte le superclassi eh? poi per fortuna ce ne serviranno solo alcuni no? Ma sappiamo che possiamo Poi eh, guardateli un attimo sono tutti uguali sono, per, tutti i get, per ogni get ci sarà un set e questi get e i set sono gli stessi identici delle property che ci sono sopra no? perché con questa convenzione di nomi le cose si scrivono quattro volte no? sembra quando fate le tesine ehm, allora questa teniamola, abituiamoci a navigarla questa documentazione poi c'è un'altra cosa che è scaricabile che si chiama è richiamata qua nelle slide, si chiama Javafx Ensemble, credo che si pronunci la francese perché non saprei come pronunciarlo all'inglese, eh, che è un'applicazione demo, quindi si scarica dal sito della, della Sun dove sotto il nome Javafx Demos Ensembles, e è fatta così. Sì, eh, che voglio. Allora, è fatta così. JavaFX Ensemble è un programmino scritto in JavaFX, quindi se la volete vedere, ma non volete, eh, ve lo dico io, ehm, si può andare a vedere anche il sorgente. Ma soprattutto è fatta di tanti esempi. Ha due sezioni qua, vedete, Sample and Documentation. Documentation non è altro che il Javadoc di prima. Quindi se vogliamo andare a prendere, eh, dov'è che eravamo? Dentro scena, dentro node, c'è esattamente la stessa cosa di prima, dentro questo programma qua. In realtà è un po' una fregatura perché questo programma va a prendere solo da web, quindi se non siete collegati a, alla rete qua non vedete nulla. Mm? Eh, quindi in realtà guardarlo qua, guardando dentro un browser è esattamente la stessa cosa. Ma la parte invece interessante è, sono gli esempi, e sono tanti, tanti, esempietti di applicazioni complete di una pagina di codice, quindi una sola classe, cose semplici, tutto sommato, e ciascuno fa vedere un aspetto, ad esempio se andiamo a prendere, noi ci concentriamo sulle parti facili, i controlli, eh, vogliamo vedere, che ne so... Questo qua, Choice Box, che è una cosa che fa così, no? che ti permette di scegliere tra varie voci. Se vuoi sapere quali oggetti usa, te lo dice qua, API Documentation ti punta alla documentazione dell'oggetto Choice Box, che è questo che viene dimostrato qua. Su scene un pochino più complesse ti fa vedere la documentazione di tutti gli oggetti che sono coinvolti. Quindi, ah io voglio fare quella roba lì? andiamo a prendere l'esempio e copiamo andiamo a vedere cosa hanno usato esempi simili e poi c'è tutto il sorgente cioè come si fa? questo qua puoi fare copia e incolla dentro Eclipse e funziona, eh? è completo in questo caso vedete che è brevissimo vabbè anche perché per mettere un bottone inizia lo stage vediamo se si ingrandisce no? non si può cambiare il font di questo purtroppo ehm, ha il metodo qui uso un metodo init anziché start, ma in realtà il metodo start in realtà chiama init quindi è come se fosse nel metodo start questo, creo il gruppo crea una choice box e usa il metodo add all che è un metodo di list della collection list per dire aggiungimi tre stringhe che si chiamano dog cat horse aggiungi tutti e tre agli item compresi dentro il choice box quindi popola le opzioni della scelta. Dopodiché il choice box lo aggiunge ai figli della radice del, del gruppo. In mezzo fa ancora un'altra operazione, select first, cioè dice guarda tra gli elementi preseleziona il primo. Infatti il primo era già selezionato, a volte invece si vede vuoto, deve, non devi ancora selezionare, invece in questo caso ho già selezionato uno. E questo c'è per praticamente tutti. No, Quest'altra cosa qui, puoi scegliere, puoi cominciare a scrivere e, e qua c'è sorgente, quindi è una risorsa molto preziosa questo programmino qua perché ha gli esempi, te li fa vedere, ci puoi giocare, puoi capirli e poi puoi copiare il codice se ti serve. Quindi questo insieme al Java Doc sono i due strumenti di lavoro praticamente quando programmiamo. Ok, um. allora cominciamo magari a solo inizializzare, dopo che facciamo una pausa, un progetto vuoto per vedere gli altri due tool che usiamo. Allora noi usiamo Eclipse. Come vi dicevo, con la Java, eh, l'estensione Eclipse FX, che quando arriverà, ecco, per installarla, vi dicevo, prendete una versione recente di Eclipse. Mh? Va bene qualunque sia la eh, Eclipse for Java, che la Java e dipende, se ce l'avete installata dal semestre scorso va benissimo. Eh, e dopodiché per avere quelle due o tre funzioni in più che ci servono per JavaFX andate nel Marketplace okay? e cercate JavaFX, è quella più semplice qua dentro, quando arriva. E tra le varie è qua, qui c'è nessuno è Java FX, vi dà alcune cose tra cui una che non è la prima, non è la seconda è quella che ci serve quindi in questo caso non c'è il bottone installa perché l'ho già installato se no qua ci serve il bottoncino installa installate questo e siete a posto siete pronti per partire mi raccomando controllate di avere la virtual machine, la JDK 7 della Oracle nel dubbio disinstallate tutto tutto, tutto ciò che ha Java nel nome e installatevi l'ultima versione, il JDK 7 mm? altrimenti non trova JavaFX perché non c'è la libreria stessa ok quindi la prima cosa è, è creiamo un nuovo progetto mm? chiamiamolo progetto di benvenuto Avendo installato il plugin EFX Clips, ci aggiunge, tra le varie tipologie di progetti, voi avevate Java, ho usato sempre, e aggiunge una voce JavaFX. Dentro questa voce ci sono alcune cose che ci interessano, altre no. Quelle che ci interessano è JavaFX Project, un nuovo progetto, che in realtà è un progetto Java, ma configurato con le librerie JavaFX, quindi ti, ci avanza un passettino di configurazione, non è che faccia grandi cose, e poi ci servirà main class, la classe che contiene il main. Il resto praticamente non ci serve di queste varie voci. Allora, creiamo un nuovo progetto JavaFX, mi raccomando, se controlliamo ancora una volta che sia l'1.7, project name benvenuti, lo creiamo, normalmente ci va bene, quello che ci propone, e lui ha creato questo progetto con queste gobbette disegnate, un'icona leggermente diversa, per ricordarci che non è un progetto Java normale, e vedete che tra le librerie, oltre alla JR normale, aggiunge un JavaFX SDK, eh? che normalmente nei progetti di Java non ci sono, che non è altro che un riferimento a questa libreria JFXRT, JavaFX Runtime, quindi ha fatto questo. Dopodiché in source non c'è nulla, noi ci creiamo un package in cui mettere la nostra applicazione, hit.polito.benvenuti ad esempio, e dentro questo package creiamo una classe main, quindi vado di nuovo in other. JavaFX main class. Bye. Il punto pulito, punto benvenuti, la chiave benvenuti. E mi crea uno scheletro col main, il launch, lo start e poi posso cominciare a scrivere. Quindi quello che abbiamo visto finora nelle slide. Cominciare a scrivere, come prima cosa dicevo, vogliamo creare... Eh, lo stage in modo grafico in fxml non c'è voglia di mettermi lì a creare i metodi con java allora usiamo di nuovo altro tool da scaricare javafx scene builder c'è la versione 1.0 dichiarata stabile c'è la versione 1.1 in beta ma va benissimo la 1.1 c'è qualche funzioncina in più quindi ma sono abbastanza analoghe e a volte parte anche eccolo qui la manina adesso su sto schermo qua col proiettore un po' sacrificato ok ma ciò che abbiamo è al centro eh, aspetta eh, non riusciamo a, no, a rimpicciolire il cerchio così sì. non va più in là no, non, non si lascia, vabbè al centro è la scena di dimensioni convenzionali, nel senso che questa dimensione qui la possiamo cambiare ma non è detto che sia esattamente la dimensione della finestra tanto poi il layout è la giusta in realtà la dimensione della finestra la decide l'utente spostandola, noi possiamo definire la dimensione iniziale della finestra qui abbiamo tutti i nodi contenitori quindi gli elementi di layout o controlli complessi, i controlli, bottoni, bottoncini, eccetera, eccetera, tutti quelli che ci vengono in mente, i menu vari, menu orizzontale, menu verticale, voce del menu, le shape, quindi gli elementi grafici puramente decorativi, i chart, quindi tutti i nodi che possiamo volere. Noi creiamo... Un, possiamo creare una nuova scena in realtà possiamo dire creamela già specificando il contenitore root il contenitore root può essere secondo la legge, secondo la specifica, un qualunque parent ma in realtà lui te ne propone tre soli che sono quelli che normalmente si usano negli esempi avevamo sempre usato il group ho spesso usato il group perché è quello più semplice non ha proprietà da impostare però non è quello più inutile normalmente si usa o un anchor, un border, un stack pane stack è quello che no, si possono mettere oggetti uno sull'altro, il border è quello a 5A, 5 5A zone, possiamo usarlo. Border pane. Border pane, ecco qua sotto mi fa vedere l'albero, dicevo prima, delle due viste. Devo avere in mente l'albero dei nodi, come si collegano gerarchicamente e l'effetto sul layout bidimensionale di quei nodi lì. Allora qui mi li fa vedere entrambi. L'oggetto border mi divide lo schermo in cinque aree, alto, basso, sinistra, destra e centro, e quando aggiungo degli elementi, li aggiungerò in una di queste cinque aree. Ad esempio, e poi mi fermo, aggiungo ad esempio un titolo, allora il titolo sarà un'etichetta, l'etichetta è label, l'aggiungo qua nel top, nell'area top, vedete che quando ci passo sopra si evidenziano le 5 aree, alto, basso, sinistra, destra, dove sto facendo il drag and drop di quell'elemento, top, la label è top. Sulla destra ho le proprietà dell'elemento attualmente selezionato, tutte le varie properties di prima, se seleziono il border pane mi fa vedere properties di border pane, quali proprietà ha lui, proprietà di tipo vero, il contenuto, informazione vera, proprietà di layout e code, lo vediamo dopo, proprietà per, per gestire gli eventi, Qui sono tutti gli eventi che lui può generare, il border pane a me interessa la label tra le proprietà di questa label ne ha una che è il testo che c'è scritto dentro prima c'è il set text no? la chiamo applicazione di benvenuto eh? Da allineo, eh, faccio il font più grande, anziché da 12 lo facciamo da 36, così sembra che sia un titolo. Ovviamente ho in questo modo ho ridimensionato la dimensione del, dell'area eh, in alto. Hm? Poi vabbè, ci sono tutte varie proprietà in cui le posso modificare. Ma per dire, una volta che ho fatto questo, però se sono un titolo non c'è nulla di utile, Posso salvare questa scena, la salvo all'interno del workspace di Eclipse, che se non mi ricordo male era qua, benvenuti, la metto a fianco della classe Java, qui non la vedo perché c'è scritto solo fxml files, ma è in questa cartella qua, it.polito.it benvenuti è al percorso dei package no questo e la chiamo come voglio benv.fxml no raggiungi a lui eh, per curiosità mia torno su Eclipse posso fare un infresco a progetto refresh e lui all'interno di questo package scopre, oh tu guarda c'è anche questo file, e lo posso andare a leggere, e me lo apre, vediamo che c'è un border pane, che è il mio nodo radice, che al suo interno contiene, nel top del border pane, nella parte alta, contiene una label con questo testo. Ok? Quindi abbiamo tutto pronto, abbiamo un uno scheletro di applicazione che non fa nulla, uno scheletro di pagina che non contiene ancora nulla, ci prendiamo un po' di pausa e poi cominciamo a riempire di contenuti queste due cose.